ragazzi come va spero bene io sono elettrotecnico e oggi ho un piccolo problemino beh il problemino è qui un bidone che praticamente ha perso eh, i suoi ganci ovvero più che altro più che ha perso si sono rotti quindi oggi andremo insieme a vedere come riparare questo eh, piccolo bidone ecco questo piccolo secchio iniziamo con il video beh ragazzi ora abbiamo praticamente un problema un problema molto semplice io devo praticamente eliminare queste due parti per poter forare eh, le due parti per inserire praticamente delle barre di ferro sia qui di qua e sia di qua ok quindi per poter eliminare queste due parti senza eh, fare altri danni o distruggere tutto ci sono due metodi uno, anzi tre metodi Il primo, bisogna essere molto in gamba con il flessibile E smussarli solamente con il flessibile Cosa non molto semplice, quindi meglio di no Seconda opzione, si potrebbe provare con delle tronchesine. Ma rischieremo di distruggere tutto, quindi no Terza opzione, è quella che noi andremo a scegliere Usare un dreamer beh ragazzi io direi di cambiare quindi la nostra punta e come per magia la punta sarà cambiata dopo aver fatto anche questo bellissimo trucco di magia punta cambiata e ora possiamo inserire l'alimentazione e vediamo un po' come fare allora io direi prima di tutto di smussare questi angoli più esterni poi vediamo il resto Ok, eliminati gli angoli più interni, procediamo con l'eliminazione di questi angoli più, anzi. Eliminati gli angoli più, in, più esterni, procediamo con l'eliminazione di questi angoli più interni. vado no, su. Eh. In seguito andremo a smussare meglio anche quest'altro angolo Ora passiamo a quest'altro Ok raga, ho cambiato punto, ho messo la punta un po' più adatta e poi seguiamo. ok per fare i fori qui nei lati aspettate vi faccio vedere meglio qui in questi due lati e in questi altri due lati con il dreamer non ci riesco è troppo grande quindi userò un saldatore ok ragazzi prima di fare questa operazione mi raccomando indossate la mascherina perché i vapori che si andranno a creare i fumi anzi si andranno a creare sono fumi altamente tossici quindi ora vediamo un pochino come posso mettere un inquadratore decente diciamo che questa è abbastanza decente qui si sta creando un, praticamente un insieme di fumi ok proviamo a fare un buco qui ok il buco pare essere riuscito anche se non tanto bene io mi prendo un piccolo pezzo di ferro per allargare un po questo buco ok ragazzi piccolo cambio di programma il saldatore mi ha abbandonato quindi facciamo questi fori fin quando è caldo ok un altro foro di qua ok anche un po' troppo grandi credo li abbia fatti non credo questo saldatore tornerà a funzionare anzi mi prenderà più che altro fuoco in mano Che perché poi non è un saldatore, Chissà da quanto Questo qui è un saldatore cinese Infatti lo sto usando per bucare della plastica Prendiamo un capo di ferro Tipo questo qui Iniziamo un pochino a vedere se va bene Ok perfetto Entra perfettamente Siedi qua Proviamolo anche da quest'altra parte. Da quest'altra parte fa un po' di fatica ma dovrebbe entrare, proviamo viceversa. Se riesco. C'è comunque una matassa di ferro doppio in mano, quindi non, non mi è facile gestirla. Ecco qui. Anche allora, quest'altra parte è parata, direi di allargarla un po'. Ammesso che questo ancora riesca. A fare dei fogli più meno decenti, ecco qui la parte in plastica è allargata quindi ora non ci resta altro che assemblare il tutto. Ora che siamo semplicemente arrivati a questo punto, prendiamo praticamente un pezzo di ferro doppio, lo tagliamo in due parti, come sto facendo vedere in figura. Infatti, ho lasciato di proposito questo po' di parte perché l'ho tagliato con il flessibile e andiamo a separarli. Il taglio è stato effettuato sia da questa parte che da questa parte che da quest'altra e da quest'altra dalla smerigliatrice angolare della parkside ecco ora vi metto più centrati di cui vi lascio sempre il link in alto ok ora proviamo a inserirli semplicemente vediamo che entrano al millimetro perfetto direi proviamo anche da quest'altra parte entrano al millimetro ora non ci resta altro che inserire il coperchio fra queste due fessure ovvero queste parti qua queste due parti questa e quest'altra e montare tutto il risultato finale è questo qui che state vedendo il risultato finale è questo qui che state vedendo ora in camera questo è il nostro bidone Ora io premerò qui, qui con la mano e qui si alzerà. Questa è la riparazione da noi effettuata. All'interno ho inserito anche un altro suo bidone. Ecco qui. Molto semplicemente. Andandolo a girare. Qui possiamo trovare la riparazione da noi fatta che andrò probabilmente a coprire con un po' di colla caldo, anzi forse lo rimarrò anche solo così. Tanto alla fine non mi dà tanto fastidio perché questa parte andrà al muro, andrà così al muro e si vedrà solo la parte davanti. Qui la riparazione non si nota quasi per nulla, sembra quasi uscito dalla fabbrica. A parte per il fatto che è un po' storto purtroppo. Non posso farci nulla, le riparazioni non vengono quasi e mai uh, a perfette. Ma ci accontentiamo, ragazzi. Io con questo breve video vi saluto. Restate sani, spero che vi sia d'aiuto il video. E nulla, ragazzi. Iscrivetevi al canale e lasciate il like, fa sempre piacere. Ciao. <totipo>